Molto fresco, molto buono. Molto buono. Oggi versione gourmet anche dal punto di vista del vestiario. Sotto in realtà ho la tuta e le scarpe da ginnastica. Prima addirittura avevo le ciabatte, poi ho detto vabbè cerchiamo di non essere troppo domestici. E comunque gourmet perché? Perché facciamo un piatto straordinario. Innanzitutto tranquilli perché seppur sia bello è veramente facile da fare. Ed è un tripudio di contrasti, di sensazioni quando lo mangiate. Cioè in realtà vi fa già eccitare anche solo mangiandolo. Quindi voglio dire quale piatto migliore per una cena per San Valentino un anniversario, una cena comunque romantica, in realtà però andrà benissimo anche per una cena tra amici, quando siete da soli perché questo risotto poi è strabuono? cioè non è che fa attivare solo gli ormoni concentriamoci sulla ricetta e andiamo proprio a bomba, perché è una bomba afrodisiaca come abbiamo detto in questa ricetta naturalmente tantissimi ingredienti afrodisiaci, il peperoncino il vino, i crostacei e ci sono tutti e tre, questo risotto è pazzesco perché alcune preparazioni le potete fare prima e invece quando sarà ora di, di, di farlo insomma dovrete sempre cucinare il riso che è veramente una sciocchezza e nel frattempo potete sorseggiare del vinello cioè insomma si può creare veramente un ambiente molto piacevole molto partiamo dai crostaci in questo caso ho scelto gli scampi ma andrebbero benissimo anche i gamberi puliamo gli scampi quindi con una forbice rompiamo proprio il guscio che riveste la coda e servirà ovviamente questo passaggio per tenere da parte la polpa mentre eh, tutto il resto insomma lo terremo per la bisca, che è questo brodo concentrato molto saporito e molto molto buono soprattutto se siete vegetariani o vegani come alternativa fate una salsa di pomodoro leggermente piccante magari ci aggiungete il sedano nel soffritto che così il vostro sugo di pomodoro sarà altamente afrodisiaco cioè top adoro mi raccomando l'intestino rimuovetelo dalla polpa perché risulta marognolo, insomma non è piacevole e tartarizziamo questa polpa e la teniamo da parte la mettiamo anche in frigorifero ok dobbiamo togliere gli occhi però dal, da, dagli scampi o dai gamberi perché risultano anche questi piuttosto amari Mettiamo i carapaci in una padella con un filo d'olio e aggiungiamo le verdure, quindi carota, sedano e cipolla. Facciamo rosolare per un po' di tempo e poi aggiungiamo l'acqua. Deve essere fredda, mi raccomando, per avere un infuso pazzesco, per avere proprio una bisque super saporita. Dobbiamo fare cucinare tutto questo per circa 40 minuti, fino a che il nostro fondo, la nostra bisque, risulta piuttosto saporita e concentrata. Passato questo tempo la filtriamo, aggiungiamo adesso il concentrato di pomodoro che la renderà più rossa, più vivace, più bella. E poi mi raccomando il tabasco, perché gli darà. La vena calda Volendo anche il peperoncino eh, Se preferite Se ci va Frulliamola Per avere proprio Una bisque super setosa Se notaste Come nel mio caso Che risulta comunque Concentrata Ma ancora troppo liquida Fate questo passaggio Prendete la bisque La versate in un padellino E poi quando comincia a bollire Aggiungete Una sorta di miscela Fatta con Un cucchiaino di maizena E quattro cucchiaini di acqua Voi questa miscela La aggiungete man mano Perché ovviamente Più ne mettete Più la salsa risulterà densa Quindi cauti Mi raccomando Perché non deve essere Neanche troppo troppo densa guardate la consistenza perfetta come deve essere vi metto qua la clip e poi cari miei potete tenerla da parte come vedete sono ancora in tuta no sono ancora messo male non sono ancora cambiato a parte che in questo video non mi cambio però facciamo finta che dobbiamo organizzarci per la cena quindi ancora tutati fate marinare gli scampi con poco sale succo di lime più esotico più buono olio extravergine mescolate tenete da parte praticamente fatto tutto perché abbiamo la nostra bische abbiamo la nostra tartare di scampi che, che marina noi possiamo cambiarci, si sì, vi mettete a posto, vi profumate fate tutte le vostre cose e poi potete anche insomma col, in compagnia diciamo così, preparare il vostro risotto, quindi prendete una padella, versate il riso in questa padella, in questa pentola anzi sarebbe meglio perché il risotto deve essere in una pentola più che padella, deve avere i bordi un po' alti, cominciate a farlo tostare con un pizzico di sale, io come riso ho scelto il vialone nano, va benissimo anche il carnaroli, mi raccomando scegliete queste due Varietà che sono le top, che così fate anche bella figura, poi sfumate con il vino, champagne, un franciacorta, un Trento d'occhio, insomma una bollicina, possibilmente, magari che state già sorseggiando, insomma, e portate a cottura al riso come si fa con dell'acqua calda oppure del brodo vegetale, se preferite. Mi raccomando, salatelo, è delicato. È eh, comunque, però, insomma, deve risultare un po' saporito. Quindi metteteci quel pizzico di sale in più se serve. Lo profumate con della scorza di lime, mamma mia, pazzia! C'è cioè buonissimo, fresco, cioè gli dà proprio quel brillo capite la parte più piccante più calda è la parte fresca brividosa il line lo mettete quando mancano 3-4 minuti al termine della cottura mi raccomando il risotto ha bisogno di cura stateci dietro mescolatelo magari scambiatevi i ruoli nel senso qualcuno mescola qualcuno fa altro insomma fate così organizzatevi come credete sappiate che comunque in questa fase il risotto non deve essere abbandonato e poi quando insomma è cotto aspettate un minuto aggiungete del burro ghiacciato e cominciate a mantecarlo per avere una cremosità pazzesca ricordo questo che lo dico sempre quando faccio i risotti il vialone nano vi assicura una cremosità superiore rispetto al carnaroli e su instagram troverete un video se vi serve per ottenere una cremosità maggiore se nei risotti come in questo caso non ci mettete il formaggio la trovate come cubo della salvezza altrimenti ve lo lascio qua nelle stories di youtube oppure ve lo oddio la rosa la rotta oppure lo metto nel blog anche nei consigli del blog ok facciamo tutti queste cioè io voglio proprio che voi facciate bella figura con questo risotto al 100%, ok versate il riso nel piatto lo battete un po per avere un, proprio un risultato bello fino ancora un po di scorza di lime ovviamente la schizzata di bisque le schizzate di bisque che eh, appunto gli daranno questi contrasti caldi e poi ci mettete delle knell oppure anche dei insomma la potete mettere anche sparsa questa polpa di scampo marinata eh, al di sopra se preferite anche perché magari il vostro scampo sapete che non è freschissimissimo, non è stato abbattuto altrimenti oppure non vi piace potete anche leggermente saltarlo in padella a fiamma altissima ma per tipo 30 secondi mi raccomando non di più altrimenti risulta asciutto il vostro risotto è pronto io spero un botto che questa ricetta vi sia piaciuta ve l'ho detto contrasti un bellissimo gioco insomma sentire queste belle sensazioni quando si mangia un qualcosa e poi insomma vi prepara psicologicamente ad altro ci vediamo naturalmente molto presto con un nuovo video se fate questa ricetta e siete in coppia vabbè insomma non voglio farvi distrarre altrimenti se vi va taggatemi su instagram o su facebook che a me fa un botto piacere e su instagram appunto come vi ho detto trovate altre idee altre cose altre ricette che invece qua su youtube non pubblico perché sono quelle veloci vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video e invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta grazie di cuore raga per essere stati qua buona fortuna con questo risotto ci vediamo molto presto ciao oh, che freddino sento i brividi del lime